Sì Presidente, sinceramente condivido poco l'ironia dei colleghi perché insomma cerchiamo sempre di esaminare gli atti nel merito e di portare eh, un contributo di tutti, maggioranza e opposizione al tema della mobilità che è sicuramente un tema complesso e difficile nella nostra città uh, andando quindi nel merito dell'atto stupiremo il Consigliere Zannola ma uh, voteremo sì a questa mozione anche se uh, diciamo, la condividiamo nello spirito, ci sarebbero alcuni aspetti magari da uh, dettagliare meglio però sicuramente lo spirito lo condividiamo sicuramente è necessario aumentare uh, i fondi uh, del Fondo Nazionale dei Trasporti perdonatemi il, la doppia uh, menzione della parola uh, fondo ma è anche altrettanto necessario, importante e necessario che poi questi fondi la Regione Lazio li uh, destini alla capitale uh, d'Italia. Non sempre è avvenuto, uh, non voglio puntare il dito contro nessuno né fare brutti e cattivi, però se andiamo a contare i chilometri che fanno nel Lazio Atac e quelli che fanno Cotral, non so se sempre questa eh, ripartizione dei fondi, eh, non so se qui, i chilometri effettivamente effettuati nella regione è stata un uh, metro per decidere il riparto uh, dei fondi eh, nazionali dei trasporti da parte della uh, regione Lazio. Però appunto, ripeto, condividiamo lo spirito, anzi a noi Uh, è da tempo che rilanciamo uh, questo dibattito perché riteniamo che Roma Capitale debba uh, ottenere direttamente i fondi uh, dal Fondo Nazionale, perdonatemi ancora una volta la uh, ripetizione, perché uh, una città come Roma Capitale d'Italia, una città che non devo certo ricordarlo io, interessata da uh, importanti flussi turistici, interessata da un pendolarismo, Uh, dai comuni limitrofi, molto molto importante, è chiaro che una città con le caratteristiche di Roma deve essere autonoma, non solo da questo punto di vista, ma sicuramente dal punto di vista della mobilità e della gestione uh, del Fondo Nazionale dei Trasporti. Quindi comunque, ripeto, il nostro voto sarà uh, positivo, anche se... Eh, diciamo così, l'atto, eh, leggendo il dispositivo eh, ci sarebbe per noi piaciuto migliorare alcuni aspetti, ma non vogliamo eh, perdere tempo nella eh, discussione, è importante che si parli di questi temi. Ripeto, servirebbe a poco aumentare i fondi per la Regione Lazio, se poi la Regione Lazio non li destina eh, a Roma. Obiettivo un po' più ambizioso, ma da raggiungere a breve termine, è quello che Roma eh, possa accedere direttamente al Fondo Nazionale. Grazie Presidente.